Senza sì. il nostro bacio, e senza il nostro Allora, innanzitutto io vi ringrazio moltissimo, mi chiamo Alfonso Urreri e eh, al di là di tutti questi ringraziamenti che io eh, dei vari convegni eh, ho sempre eh, atteso da quest'altra parte, cioè un, un umile uditore qualche volta da quest'altra parte come relatore, io dico solo tre parole, eh, eh, grazie intanto al padrone di casa, che il dottor Ligio Tobonillo, mio compagno di scuola, al quale simpaticamente e amicalmente gli tirerò le orecchie perché purtroppo ci siamo venuti arrangiare, lui sta in giunta, quindi viene perdonato. Grazie al suo staff tecnico, in questo caso a Seguimento Cultura, Dipartimento Cultura, che ha permesso alla professoressa Di Beri di fare questo evento. E dopo vi abbraccio tutti quanti, il mio ringraziamento e con un abbraccio. È un abbraccio affettuoso eh, penso che più dell'affettuoso possa dire di cuore, tanto allora, si potrebbe chiudere il telefonino, per favore? Sì, sì, Grazie. Allora, gentilmente eh, vorrei dare eh, al mio umile intervento tre significati. Il primo, questo è un esempio buono. Quindi eh, se tu lo conosci lo eviti. In questo caso il lockdown, il, eh, lo stare chiusi, lo, parliamo, eh, lo traduciamo in italiano, ha prodotto questo come insieme ad altre bellissime iniziative in Italia. Durante il lockdown eh, con l'amica Angela Tiberi, la professoressa, mia madre, è stata la seconda professoressa nel 1947 ad essere laureata in matematica pure e in astrofisica è stata una docente per quasi 40 anni all'istituto Vittorio Vereto di Latira e ha avuto il piacere e l'onore di conoscere la volariva del marito e la stessa Angela la quale mi ha commosso eh, la mia commozione forse non traspare ma in questo momento sapere che intorno al nome di Graziella Guerrini, mia madre ha coinvolto eh, amici eh, di varie nazioni che hanno scritto ma soprattutto... Questo non è il libro ufficiale è la bozza ufficiale, perché il libro ufficiale in cui nella prima pagina siamo stati onorati di avere il meraviglioso quadro che va visto con molta calma, queste immagini di Milena Petrarca, la baba che guarda il figlio, di una dolcezza estrema sarà rivisto, anche perché come architetto ho notato delle cose uh -huh. e che non sto qui a dire, quindi sarà rivisto, quindi è una ottima bozza pre-stampa, poi il libro sarà in vendita presso la sì, Petri e vera. similare a chi ha dato a un umile costo che sarà poi devoluto in beneficenza delle parti al di là dell'Agenzia delle Entrate che se ne interessa molto l'Agenzia delle Entrate della beneficenza perché deve succhiare il suo insieme alla SIAE ma sono atti dovuti amministrativi detto ciò, perché questo eh, libro è importante? perché è, è, è, mi ha emozionato, sì dal primo momento che ci siamo parlati perché in questo libro non c'è solamente il pensiero di tantissime persone verso la mamma, ma perché a molti grandi della storia hanno parlato della mamma. E poi è stato messo, eh, come eravamo bambini, io ho 71 anni, eh, un grafico che ognuno lo può colorare. Quindi è un libro interattivo. Eh, questo è molto importante. Dopodiché... Eh, visto che il titolo è mamma donna meravigliosa in questo momento shh, il mio pensiero va direttamente a quelle donne a quelle madri che stanno soffrendo in tutto il mondo quindi non faccio distinzioni non mi faccio pervadere da questo impulso ucraino perché nessuno parla del Ghana se regalo io sono l'architetto e eh, i tirerate sono stato quindi conosco tantissime zone Etiopia, Somalia, Eritrea eh, Giordania, Egitto, i paesi arabi, per il mio trascorso, dove ho visto tanta sofferenza e la mamma, la mamma nel momento in cui mette al mondo il figlio, soffre. Quello che ho detto la mamma dà il massimo di se stessa. Ci sono tante madri che vengono uccise dai figli, tante madri che vengono uccise dal, dal politico, non parlo di donna, attenzione, è sottile il, il filo, parlo delle madri. Sono delle madri che vorrebbero dare se stessi per curare un figlio purtroppo che ha delle problematiche di salute. Quindi l'affetto della madre è qualcosa di grande. Eh, Michelangelo con le braccia al Vaticano del colonnato voleva significare una parola, amore. Questa parola purtroppo è sempre più dimenticata, è sempre più calpestata e devo dire sempre più offesa. Leggendo questo libro, che eh, è piacevole la lettura, anche di vari autori, eh, ci sono due punti che dovete tenere in considerazione. Intanto leggetelo al di fuori della denuncia dei redditi di quanto aumenta la benzina, del gasolio, eh, del legno, dei supermercati, delle tasse, perché altrimenti non potete arrivare al significato, perché ci stanno addolorando, ci stanno trattando, non abbiamo più voce in carico. Per cui leggetelo con calma vi fate il segno della croce e ve lo leggete perché qui dentro trovate delle parole, ognuno di noi eh, troverà qualcosa che ci fa ricordare la nostra mamma. Concludo, eh, eh, vorrei, non sono napoletano quindi chiedo scusa al dialetto napoletano con Totò perché sono dei grossi artisti, dei grandi artisti eh, di arti varie e poi chiuderò con quella di mia madre, semplice. Attore dei Curti si l'arte totò a si sincera tengo una murata che ha tutta la vita mia mo si tantenne povera mamma mia con quella faccia e cera sotto i capille ianche mi pare una sant'anna con l'occhio triste e stanche ma legge di un pensiero me guarda, mi indovina se tengo un dolore se tengo qualche spina questo è Totò il quale dopo questo grande eh, la mia e Ubi Maior veramente minchino eh, il libro inizia con una dedica io ringrazio Angela che mi esalta che mi ingigantisce io sono pesante, io sono grosso non sono nessuno sono un umile di questa terra eh, mia madre si chiamava Graziella per Graziella Graziella, madre mio incantesimo di un attimo ma poi scandito continuamente dal batter del tempo Mamma, tu che mi hai iniziato a camminare nella prateria della vita, dove la tua presenza mi ha sempre sostenuto nel proseguire, ora più che mai mi sei più vicina. Mamma, ho ancora bisogno di te. Il mio cuore era ormai provvisamente rallentato e dolce perché, madre mia, mi rivolgo il film della nostra vita con te papà e riguardarlo, e riguardarlo mi è dolce conforto. Eh, questo pensiero è stato fatto all'una e mezza del mattino quando ci siamo sentiti, per cui non ho la presunzione di essere un poeta, non, sono solamente uno che un po' la matita per 50 anni l'ha tenuta e ha realizzato tantissime opere. Io vi ringrazio ancora, ma ringrazio Angela. Non dico tutte le associazioni 300 premi che ha e le associazioni di cultura, è un vulcano, è una promotrice, è un laboratorio, è un confezionatore di sentimenti come la chiamo io, è una persona per bene, vuole bene a tutti. Lei conosce la parola amore e sono circondata da persone amiche che conosco, stanno da questa parte, eh, le quali non hanno bisogno di nessuna presentazione, perché hanno anche loro nel cuore la parola amore, che chiunque le strizzeca come può. Grazie, io mi alzo per dare il posto a qualcun altro più degno di me.